in questo nuovo video, in questo video ho preparato per voi quattro ricette utilizzando il pane, utili sia da mangiare a casa, da portarsi in giro, da farsi schiscetta, insomma per tutti i gusti e per tutte le occasioni. Spero davvero che queste ricette vi piacciono, let's go con la carrellata di ricette. È perfetto come pranzo da portarsi in giro ed è una delle mie combinazioni di gusti e sapori preferito. Melanzana, tofu e tahin. Quindi facilissimo come sempre. Let's go! Allora, sto facendo grigliare le melanzane in questa snacchiera. Funziona il giusto, quindi mentre questo va preparo il tofu. Come tofu io prendo questo qua di coro, che è il tofu alle mandorle e sesamo ed è il mio tofu preferito perché è veramente saporito nonostante sia tofu che si sa non è la cosa più saporita del mondo. Quindi basta prendere quelli saporiti e questo contiene... Soia, mandorle, sesamo, acqua, sale marino, cloruro di magnesio, fumo di legno di faggio. Quindi è anche affumicato. Allora, taglio il tofu a bistecchine. Quindi non a cubetti come il mio solito, ma lo taglio in... Io riesco a tagliarlo anche in tre, per il senso della lunghezza. Così. Okay e poi in 4 e meo figurati se non c'entravi pure tu in questo video oggi voilà faccio delle mini bistecchine che ovviamente dove le cuocio ragazzi in friggitrice ad aria perché che vuoi non utilizzarla anche oggi metto dentro e in forno il tofu è pronto in meno di 10 minuti in friggitrice diventa bello croccantino diventa bello croccantino adesso lo lasciamo raffreddare e perfetto è pronto, il pane che ho scelto è una mini baguette multicereali che si presta benissimo per essere tagliata farcita e poi è molto pratica da portare via quindi passiamo all'attacco terminiamo con una piccola colatina di tahin ci sta una meraviglia sembra un panino con il pollo dentro Combo perfetta Ho il gatto dei vicini, mi sta entrando in casa Vuoi l'una o vuoi questo? Pranzo di oggi, open toast un po' fresco, infatti c'è pochissimo da cucinare, anche perché ancora non ho la piastra E quindi l'unica cosa che cucino, spero vengano bene, sono gli edamame in forno a microonde Praticamente li ho fatti prima un pochino scongelare, poi li ho messi in una tazza con dell'acqua E li ho buttati in forno a microonde, sperando che in qualche modo cuociano Ah, perfetti eh. un altro po' Perfetto. No ma sono buonissimi Ottimo Metodo di cottura top Quindi questa mattina sono stata al panettiere Allora sono stata al panettiere E ho preso una punta Di un bel filone di pane di grano duro Guardate che grande che è la fetta Quindi adesso Jimmy Perché io non, non so tagliarle bene Taglia bene e Bruschettiamo Questa ha già una bella crosta croccante, quindi assapora già la bontà Eh guarda, io devo dire che ho bravo! un'arte per lo spessore delle fette di pane Sento, non la rompere Grandioso far di E ora Bruschetti C'è da alzare il... Voilà, c'è da alzare forse Perfetto, io adesso allora preparo i toppings. I miei toppings quindi sono ricotta di pecora fresca presa al supermercato, ed amame, sono venuti perfetti, rucola e pomodoro. Tagliere, le fette stanno bruschettando. Tu che vuoi? Eh? Che vuoi? Voilà. Con un po' di peperoncino, pepe, e voilà! Che spettacolo! Oh, oh. Super proud! Buongiorno, nuova opportunità di un pranzo con la nostra pagnotta. Oggi voglio rivisitare il famosissimo avocado toast. Solo che lo voglio fare my way perché una particolarità di queste ricette è che sono bilanciate anche dal punto di vista nutrizionale. Quindi contengono la parte di carboidrati data dal pane, grassi, in questo caso l'avocado oppure l'altra volta della ricotta, una parte di verdure per fibre e proteine così da riuscire a creare un pranzo che non solo dà soddisfazione ma anche che sia saziante. Quindi iniziamo ovviamente dal pane. Oggi abbiamo una new entry perché siamo stati a comprare la piastra e quindi abbiamo l'energia per poter utilizzare il calore. Posso usare la mia padella e quindi iniziamo. Iniziamo dal pane che è lo stesso di ieri e ho conservato, chiuso in un sacchetto di carta, in un sacchetto biodegradabile, quelli della frutta e la verdura, e l'ho tenuto in frigo. Quindi si è mantenuto bello fresco. E togliamo le fette. Mentre il pane va preparo gli albumi strapazzati che sono la fonte proteica. Quindi accendo la piastra e siccome io ho una padella antiaderente, li verso direttamente dentro. Giù un po' di insaporitori tra cui questo prezzemolo secco con aglio che ho preso in Spagna e adoro profondamente. Man mano le mescolo. Non voglio frittata, ma le voglio tutte a pezzettini. Mentre tutto questo va, preparo l'avocado. L'avocado deve essere bello maturo, mi raccomando, perché se è duro non sa di niente. Un avocado bello maturo lo dovete tocchicciare. Quando lo tastate ed è morbido al tatto, non vuoto dentro e non troppo molle, allora è perfetto. Mi raccomando perché sento persone che mi dicono no ma mi piace l'avocado perché non sa di niente, ecco perché l'avete mangiato non maturo. Tadam, perfetto. Guarda, metto del succo di limone, o oh no? va a smorzare un po' la grassezza, non troppo, peperoncino, sale e un pizzico di pepe. E schiaccio la polpa di avocado, io non la frullo perché mi piace mantenere la consistenza sotto i denti quindi preferisco schiacciarlo con la forchetta. Pria di avocado è pronta, io adesso taglio un pomodoro, quindi tolgo i semi, metto solo la parte dura senza semi e i semi li mangio. No, faccio il pomodoro a cubetti piccolini. Allora, ora manca l'ultimo che è il cedriolo. Tagliamo il cetriolo. E io vi consiglio di utilizzare un pela carote, un pela patate che vi faccio abbastanza spessi ognuno di noi ce l'ha in casa, un pelacarote che mh, tira praticamente via mezza carota e praticamente non si usa, ma oggi può ritornare utile, quindi... Voilà, mise en place fatta, passiamo all'assemblaggio. Che anche oggi abbiamo ottenuto un ottimo risultato. Ovviamente, come avrete capito più o meno, non tutto quello che ho preparato è finito sul tagliere di presentazione. Quindi, qui ci sono altri albumi, c'è dell'altro eh, avocado e c'è dell'altro pane. Quindi adesso portiamo tutto a tavola e poi sì, si assembla man mano. Diciamo che sempre il solito discorso, lo sapete ormai. Quello che si vede, quello che si mangia. <ride> You ready for the crunch? No! Ovviamente. Oh mio Dio. No, vabbè. Effetto fetta biscottata. No è uguale e si presta benissimo anche siamo <ride> take two Jack si gira Tappo, mm -hmm. eh? il panino di oggi prevede pochissimi ingredienti e solo una padella quindi è decisamente zero sbatti, ho preso questo panel s lunga super curioso Fatto con farina di quinoa e di amaranto, e eh, adesso vi faccio vedere cosa, cosa, cosa mi sono inventata. In realtà no, l'ho copiato spoderatamente da TikTok però lo faccio my way. Quindi tagliamo il pane ora allora, in una ciotola un uovo un po di albume mi allungo sempre con un po di albume ok condisco con peperoncino pepe io lo aggiungo alla fine in realtà io avevo un super condimento che è questo um, prezzemolo secco e aglio che avevo preso a Valencia ma l'ho finito Sta una meraviglia sulle uova e sulle melanzane. Quindi sbatto le uova e le verso in padella e subito metto due fette di pane, una a destra e una a sinistra, e lascio rapprendere l'uovo quando è ben rappreso. Stacco e con una mossa super ninja giro tutto affinché poi il pane incominci a brustolirsi sulla padella. Da qui allora condisco, quindi comincio a trattare la parte sopra della frittata come se fosse appunto l'interno poi del panino. Quindi vado a mettere uno strato di formaggio spalmabile, io prendo questo qui all'idol che è formaggio spalmabile di skir, metto uno strato su una fetta di pane e sull'altra e poi farcisco aggiungendo delle foglie di insalata in questo caso ma eh, perché non avevo la rucola e eh, dell'altro formaggio spalmabile all'interno qui ovviamente poi uno può decidere se farlo eh, vegetariano come ho fatto io oppure aggiungere eh, prosciutti affettati insomma eh, ovviamente va a gusto ovviamente deve essere successo qualcosa alla fotocamera mentre la chiudevo perché praticamente per chiuderla prima si piegano i lati e poi si piega a metà portando una sopra l'altra le fette molto semplice Meraviglia Mi ricordo l'infanzia mm. Concludo così questo video Spero davvero che queste preparazioni e questi accostamenti di gusti vi abbiano un pochino ispirati, noi ci vediamo nel prossimo video, mi raccomando se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale, lasciate un commento facendomi sapere qual è la ricetta, il, la preparazione con il pane che rifarete e che non vedete l'ora di provare, noi ci vediamo al prossimo video, grazie, ciao ciao!